Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo i quattro numeri usciti nel 2019 della rivista trimestrale Lobby della Scienza e della Tecnica. È la rassegna dei quattro numeri che potete anche acquistare come arretrati. Il primo è il numero 53, uscito a marzo. Poi abbiamo il numero 54, uscito a giugno poi il 55 uscito a settembre 2019 e attualmente in edicola abbiamo il numero 56 uscito a dicembre del 2019. La rivista può essere acquistata in edicola per abbonamento e anche nella versione digitale online. Buona lettura a tutti voi e arrivederci al prossimo anno.